Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli allora i requisiti per questo glitch sono un garage pieno di LG una LG retro custom e la base operativa ragazzi per fare questo glitch non serve molta, molta maestria diciamo questo glitch è abbastanza semplice come vedete io in questo garage ho solamente due LG RH8 perché andrò a fare due duplicazioni e quindi ho solamente due LGRH. accanto e vado a chiamare una LG Retro Custom ce l'ho nel garage del CEO quindi andrò a chiamare questa LG Retro Custom e andremo a duplicare quella ragazzi diciamo che io ho preso questo garage perché avevo questa base operativa qui vicino e ho preso questo garage, però voi potete prendere qualunque garage non è importante quale prendiate non è importante la diciamo la grandezza del garage e potete fare tutto insomma a questo punto una volta chiamata la LG retro custom vi dirigete verso la base operativa e andate a realizzare il glitch qui ci mettiamo un po' per arrivare alla base operativa però attimino che arriviamo, facciamo due saltelli e arriviamo il glitch ragazzi è abbastanza semplice, è molto molto semplice da realizzare e... Quindi penso possiate farlo tutti, tutti i possessori che hanno una base operativa possono fare questo glitch. L'unica cosa che dovete fare ragazzi è parcheggiarvi davanti alla base operativa con la scritta base operativa piena, pigiare start online e fare trova nuova sessione. Allora a me qui riesce subito, però il primo passaggio solitamente eh, va a vuoto, quindi dovete fare un primo passaggio a vuoto e poi gli altri passaggi normali. Come state vedendo, a me eh, diciamo che è riuscito subito. Non so per quale motivo, forse perché lo stavo provando e quindi mi è riuscito subito. Eh, vi farà spawnare in questo garage. Quindi, ragazzi, dovete mettere il respawn nel garage dove avete le LGRH8. Non mettete il respawn alla cazzo dove, dove vi pare a voi, insomma, perché, se sennò... no. Non riuscirà il glitch. A questo punto andiamo a ripetere il glitch, ci ridigiamo a massa, noi la facciamo a parlare oggi nuovamente verso la base operativa e andiamo a ripetere il procedimento, ragazzi. Come vi ho già detto, eh, forse perché io già stavo provando a fare il glitch e quindi ha continuato ad uscirmi tranquillamente, però il primo passaggio, come ho già detto, andrà a vuoto ragazzi. Ricordate di mettere il respawn dentro il garage dove state facendo il glitch, in maniera tale che eh, diciamo respawniate direttamente dentro il garage dove stavate facendo il glitch ovviamente vi metterà in una pubblica mettetevi subito in passiva quando sarete in pubblica quindi ritorniamo qui facciamo base operativa piena start online trova nuova sessione molto rapidamente e ci ritroveremo giustamente nel garage come vedete eh, dove eravamo prima ragazzi perché abbiamo il respawn in questo garage mi raccomando il respawn in questo garage e andiamo a sostituire l'auto allora, ragazzi, l'auto che noi abbiamo, diciamo duplicato. Non la perdiamo, ovviamente. Questo ve lo anticipo prima che facciate domande sciocche. L'unica pecca di questo glitch è una sola, ragazzi. Le auto devono avere targa personalizzata perché altrimenti eh, la prenderete nel culo. Perché le, le targhe saranno tutte uguali. Non so, eh, se avete una targa personalizzata, usate quella targa lì, quell'auto duplicandola una e un'altra volta insomma perché altrimenti se non avete la targa personalizzata eh, avrete vi ritroverete con una targa eh, alfanumerica doppia, tripla, quadrupla e quindi automaticamente potreste prendere il blocco questa ragazzi è l'auto che avevo nel diciamo nel ceo nel palazzo del ceo e adesso vi faccio vedere le targhe comunque <coughs> Posso anche terminare qui il video, spero di averlo spiegato abbastanza bene. Porterò un nuovo glitch, give car to friend, eh, questo pomeriggio, tra poco, insomma, ve lo porterò il glitch. Anche perché il vecchio è stato patchato, purtroppo, era molto semplice però è stato patchato. Detto questo ragazzi, guardatevi le targhe, eh, ricordatevi una targa personalizzata. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Let the police beat down niggas i'm so in the thick all the